Benvenuti su Smart Video, oggi vedremo insieme un efficace e stiloso programma di montaggio. Insieme impareremo a combinare, tagliare e rifinire le clip. A tra poco! Benvenuti su Smart Video, qua parliamo di autoproduzione di video o meglio dire immagini in movimento solitamente sono quella che sta dall'altra parte dell'obiettivo quindi portate pazienza poi magari vi racconto come ci si sente così per quelli che hanno voglia di sperimentarsi anche loro oggi iniziamo da un programma di montaggio video che considero stiloso ed efficace non l'ho scelto io, l'ha scelto alcuna, alcune persone che hanno letto il mio blog e mi hanno scritto io non ho alcun programma in alcun interesse a promuoverlo Ora mi metto nell'angolo lì in basso, così avete tutto lo schermo per vedere gli screen capture. Inizio dalle basi, basi, basi. Apro il programma e questa è la schermata iniziale. Ci sono alcune opzioni. Io ti consiglio vivamente di scegliere il 16 noni, perché è lo standard di Vimeo, YouTube e delle televisioni di ultima generazione. Mentre invece il 4 terzi fa un po'... Fa un po' video amatoriale, videocamera anni 90, scarsa risoluzione, tubo catodico. Ci sono anche tre tipologie di progetto eh, ma io qua tratterò soltanto il montaggio avanzato. Le altre due opzioni sono veramente semplici, uno permette di accorciare il filmato e l'altro invece è dedicato alle action cam e quindi permette di stabilizzare eh, il movimento e eliminare alcune distorsioni dell'obiettivo. Una delle cose che apprezzo di Filmora è che puoi scaricarlo gratuitamente e testarlo in tutte le sue funzionalità gratuitamente. La licenza la devi acquistare, però nel momento in cui sei effettivamente soddisfatto del prodotto, quando eh, esporti il filmato ti chiede di acquistare la licenza, altrimenti poi ti mettono un grosso, una grossa scritta in mezzo e il filmato è completamente inutilizzabile. Prima cosa da fare, importa i tuoi documenti. Il tasto da schiacciare è quello là in alto, si apre la solita schermata e importi i tuoi documenti che possono essere video ma anche foto e musica. Un consiglio vivissimo è quello all'inizio del progetto di creare una cartella, mettere i file che vuoi utilizzare e lasciarli lì. Se per caso eh, sposti qualche documento inavvertitamente da una cartella a un'altra del computer il programma non riuscirà più a ritrovarlo e quindi ti darà un messaggio di errore là sopra ci sono le clip in cui ho diviso questa puntata perché non ce la potevo fare a registrare dall'inizio alla fine in un'unica volta eh, le, la clip, giusto una precisazione, è un documento che la tua videocamera in automatico crea da quando schiacci rec a quando schiacci stop qua sopra c'è il visore dove puoi vedere l'anteprima sia della clip così come l'hai importata sia del montato sulla timeline passaggio numero 2 Trascina le clip sulla timeline, purtroppo nel video editing quasi tutte le funzioni sono in inglese e anche quando sono tradotte non rendono l'idea, quindi portate pazienza. Quella è la timeline eh, e quella linea che vedete è il playhead, cioè indica l'esatto fotogramma che state vedendo sul visore qua sotto, seguendo lo scorrere del playhead eh, segui anche il, la sequenza del tuo montato. Per trascinare eh, le clip puoi fare la selezione multipla, puoi trascinarle una alla volta. Anche quando le clip sono sulla timeline, puoi, se ti accorgi che qualcosa non va bene, puoi eh, prendere le clip, spostarle, inserirle. Questo è il bello del montaggio digitale. Se ne vuoi cancellare una dalla timeline, puoi selezionarla, cancellarla e ti rimane comunque importata nel progetto. Ora trimming! gli te li avevo annunciati, non ti preoccupare è una funzione che permette di accorciare la clip e di eliminare le false partenze all'inizio e le parti in cui la telecamera ha giustamente continuato qualche secondo a registrare dopo che il tuo discorso si è fermato eh, per essere precisi nel trimming occorre zoomare che qua dietro io mi sposto dall'altra parte per non impicciare ok? Eh, cosa si fa? si zooma eh, si zooma sulla timeline e poi si avvicina il puntatore del mouse all'estremità al all della clip, come vedi? Eh, quando tu lo avvicini il puntatore si trasforma in una parentesi quadra. Una volta che il puntatore si è trasformato in una parentesi quadra trascini l'estremità della clip in modo da accorciarlo facendo attenzione a controllare nel visore qual è il punto dove stai arrivando adesso andiamo a vedere come togliere un errore nel mezzo della clip per questo andiamo a utilizzare la funzione separa uh, ehi hey. ritorno dall'altra parte Ok. Uh, il tasto da utilizzare è quello là sopra il simbolo è una forbicina quindi è molto intuitivo clicchi lì sopra ingrandisci la timeline in modo uh, che tu possa essere molto più preciso nel taglio ti posizioni uh, esattamente eh, sul fotogramma da dove vuoi tagliare, controlli il tutto nel visore, clicchi e eh, a quel punto hai diviso in due la, la tua clip. Dopodiché eh, utilizzi di nuovo la funzione trimming per accorciare la clip, è probabile che tu percepisca uno stacco visivo questo succede perché il primo fotogramma l'ultimo fotogramma di una clip e il primo fotogramma della clip successiva sono simili ma non uguali eh, cosa succedeva anni fa agli albori del cinema questo era un errore tremendo con gli anni questa cosa è diventata quasi una marca stilistica e si chiama jump cut è utile spesso utilizzarla perché permette di dare ritmo a certi video che magari sono fissi sullo speakeraggio uh, di un personaggio e possono diventare noiosi ed è anche utile perché permette di um, effettuare stacchi e rende più semplice la performance um, di, chi, di chi deve parlare il video è semplice ma lo possiamo considerare finito la prossima settimana vedremo insieme come inserire titoli e transizioni Filmora ha una libreria vastissima, ma vi spiegherò anche come personalizzare al massimo quegli effetti per inserire le vostre fonti e i vostri colori. Mm. Eccomi qua! Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi e non perdetevi i prossimi video tutorial. Lasciatemi commenti, suggerimenti e domande per orientarmi. Se volete anche voi creare un set televisivo in casa vostra, ho scritto una bellissima guida che potete scaricare a questo link. E ora 20 secondi di papere, così avete tutto il tempo per scaricarlo e un abbraccio e giovedì prossimo.